Ciao ragazzi, bentornati. Torno nel capitolo, diciamo, nella sezione delle mie lezioni, chiamiamole così, setup e dintorni. Andate a vedere tutto quello che ho fatto, vi metto il link della playlist. Oggi il mio amico mi ha portato questo meraviglioso Fender jazz, tanto per cambiare, a me mi capitano chissà come mai tutti i Fender, soprattutto jazz, eh, per cambiare i pick-up. Ha scelto... Tra l'altro dei pick up abbastanza direi buoni, per non dire i migliori in assoluto. Con cambio corde le migliori in assoluto, cambio eh, condensatore il migliore in assoluto e schermatura, mi sembra aver detto tutto. Quindi vi faccio vedere per chi magari ha dubbi in merito o altro come si cambiano i pick up, visto che tutte le altre cosine le avevo già fatte vedere nei video precedenti. Vi farò vedere semplicemente come si cambiano cambia i pick up, senza eh, guardare l'elettronica o altro perché ne avevo già parlato. A dopo, smonto le corde, eh, come avevo dimenticato. Smontare le corde, mettere sempre un po' di cartone. Eh, tra il tavolo è basso, altrimenti la vostra moglie, la compagna, il marito, quello che è, vi uccide. Eh, ci vediamo se a poco. Allora, una volta tolte le corde e chi ha il battipenna ovviamente va tolto anche quello, in questo caso no perché è uno di quei corpi che sono fatti in questo modo, quindi non hanno l'apertura fino a pick pic up. Eh, cosa ho fatto? Ho semplicemente staccato tutti i cablaggi, o meglio, quelli dei pick -up in questo caso, anche se a questo punto li rifarò tutti, tutto il circuito coi cavi, quelli che uso io un po' meglio, vi faccio vedere dopo, e allentato eh, i, i due pick -up. questa è la massa che in questo caso viene da sotto al ponte, quindi la lascio la risaldo dopo eh, molto facilmente andate a togliere eh, sempre delicatamente perché comunque a meno che non vi si siano rotti sono sempre pick up che potete rivendere riutilizzare in futuro quindi occhio perché quando si toglie il, il coperchio diciamo è facile una carciovitata, un'unghiata, andare a interrompere l'avvolgimento. Quindi toglieteli e il mio consiglio è innanzitutto segnarvi che pick-up sono, da dove sono stati tolti e quando, in modo che se passano anche degli anni ve lo ricordate, perché nel mio caso non l'ho fatto, è successo che ho dei pick-up e non ho idea da dove l'ho tolti rimettete il coperchio in modo che anche se ci inciampate eh, non, non, non andate a, a danneggiare l'avvolgimento stessa cosa il carto al ponte quindi si toglie e faccio la stessa cosa ora prima di farvi vedere come si come si cambiano quindi come si fa il come si fanno le saldature i cablaggi i collegamenti dovrò fare la, la schermatura siccome ho già fatto un video in merito su, su un altro Fender Jazz, tralascio questa parte e mi ricollego quando sono già nella fase del, del montaggio del. Di questi meravigliosi, vi faccio vedere ancora una volta Custom Shop 60. Fender. A dopo. Allora, già che ci siamo, vi faccio vedere come si cambia, se mai qualcuno avesse dubbi, un condensatore. In questo caso, è per me il miglior condensatore della storia. Questo, ovvero. Mostro la telecamera, è veramente semplice, buon saldatore, bello caldo, caldo, caldo, caldo. Ci sono, eh, vedete, appunto, diciamo, della, della massa, dove ci vanno appunto tutti i cavetti neri, diciamo così, e questa linguettina del potenziometro del tono, quindi quello più vicino all'ingresso del jack, le due, due estremità del condensatore vanno saldate semplicemente, una in questa linguetta qui e una dove ci vanno appunto i cavetti. Non serve a nulla fare pallocco di, di stagno, assolutamente, anzi... Lavorino più pulito e preciso possibile, meglio è. Eh. Quindi, basta proprio fargli fare contatto, assicurarsi che abbia preso bene bene, sembra di sì, e ci siamo. Questo è per quanto riguarda il condensatore. Ora, tra poco passo al pick up. Allora, sono Pronto più o meno per il pick Allora, non guardate il discorso schermatura, quindi in questo caso ci sono dei cavetti in più che servono per collegare tutti le, le var i vari vani che ho schermato. E quindi, tralasciate eh, questo cavo e questo che mi sono scordato di passarlo. Comunque, due cavi neri. Eh, lasciate di stare questo cioè, probabilmente l'avrete anche voi va ricollegato dove vanno tutte le masse che viene dal ponte questi sono i pick up a sto shop possono sembrare identici e può essere anche una cosa eh, scontata ma io ad esempio quando ero molto piccolo circa 52 anni fa eh, pensavo fossero di dimensioni uguali, ve lo dico. Quello al manico è leggermente più corto, quindi se li mettete eh, così, vedete c'è circa boh, 3 mm di differenza, più o meno. Quello più corto va a manico, quello più lungo al ponte. Vedete la bellezza di questi pickup? Oltre a dare questi spettacolari così in dotazione servono appunto per cioè sia la, la diciamo la gommina che va sotto per poi poterlo regolare sia questa placchetta che serve appunto per vanno un po' a riprendere i vecchi, vecchi pick up rumorosissimi che captano e radio marea e molte altre cose quindi con questo sistema qui schermando tutto si manda tutto a massa e si risolve tanti problemi o almeno ci si prova come si fa molto semplice si prende il pickup si fa passare due cavi dal foro molto delicatamente perché ovviamente si sta parlando di, di roba costosa di valore e anche molto fragile tiriamo, tiriamo insieme per due cavetti Iniziamo a mettere in posizione il pickup. Dicevo In questo caso ho la schermatura quindi dovrò fare anche un lavorino di... per non farla vedere. Questi sono i due cavi del pickup che io per il momento ci faccio un nodino così non li scambio con, con gli altri. Non che succeda niente ma vado a essere sicuro. Quindi, Stessa operazione identica per questo, faccio passare i cavi di sotto e poi lo posiziono e poi vi faccio vedere come si, salda, come si saldano. Allora, una volta che avete questi quattro cavetti, quindi due di questo due di questo, e uno che viene da, probabilmente da sotto il ponte, non vi resta che ovviamente dovete avere cablato tutto, benino controllato che le saldature reggano, condensatore anche. Io di solito metto il, la piastrina qui, diciamo, nella posizione al contrario, ma nell'ordine giusto. Quindi qui ci andrà jack. Questo sarà il potenziometro di lui e il volume di lui. Facilissimo. Prendiamo i due cavi del pick up manico bianco e nero il bianco va qui si vede quindi nella linguetta di mezzo del potenziometro il nero qui dove c'è attaccato quest'altro cavo nero eh, bridge ponte pk ponte il bianco di nuovo nella linguetta di... nel mezzo, non so se si vede bene, il nero qui dove c'è i cavetti neri. Quello del ponte io lo metto qui, così non mi sbaglio, quindi sul potenziometro de... del tono, dove c'è anche il condensatore, lo metto qui dove c'è i condannamenti del dell'altro cavetti neri ok inizio a saldare e poi ci dovremmo essere qui rimetto le sue litine rigurie poi ovviamente i cap si regolano dopo si accerta che funzioni tutto si rimette le corde e poi si si regolano Tanto si si dà una stringtina giusto per fermarli, allora partiamo da qui ovviamente il saldatore è sempre molto caldo per fare le buone saldature, Quindi basta veramente un attimo, poi nero mettiamo qui, Basta proprio appoggiarlo. Se poi vedete che è venuta male, vi ridate una passatina. Poi, bianco: del bridge. Questo più o meno deve essere il risultato finale. Quindi tutto ben saldo, saldato, saldo. Ora, quando andate a girare la stagione, che oggi un milione di termini, la piastra, control plate, come cazzo si chiama? <ride> State attenti perché il bombardone, il condensatore, lo del studio della Fende occupa 10 volte di più di posto di, rispetto a, a condensatori eh, di serie, diciamo. Poi nel mio caso c'è un monte di cavi in più perché ho fatto la schermatura, quindi devo stare attento anche a quello, non so se sarà anche il vostro caso. E l'importante è che quando, quando andate a piazzarla no? non rimangano cavi nel mezzo che poi quando andate a stringere le viti li schiacciate e, e si rompono quindi fate un lavorino fatto bene mettete già i cavi diciamo in, in una posizione che eh, quando poi appunto vado a richiudere no, non rimanga niente nel mezzo poi per verificare che tutto vada attaccate il gecchettino Mettete anche solo una corda provvisoria, ci date o date due colpetti sui pick up, provate tutto, quindi, tono a zero, che vada, tutto, veramente tutto. Quindi, tutte e due pick up insieme, che può succedere, che vadano in controfase, un pick up solo, tono tutto aperto, tutto chiuso, bla bla bla Ok, ora finisco, poi richiudo e poi si vede se. se allora, quando avete rimontato tutto, eh, ora io ho già provato, quindi ho rimontato tutte le corde, eccetera. Basta una per vedere, per sentire se funziona tutto regolarmente. Allora, cosa fare? Possibili problemi. Innanzitutto, sentite che, che esca ovviamente il suono. Poi, provare un pick up alla volta col tono tutto chiuso. In questo caso il pick up al... Al manico, apro il tono, se c'è differenza vuol dire che è collegato bene, poi richiudo, chiudo anche questo, non deve suonare nulla, c'è il caso anche che succeda che con tutto spento suoni lo stesso, apro lui. Riapro il tono Lascio aperto e apro anche questo Ci sta che eh, ci sia un suono quasi fastidioso oppure che non suoni proprio Vuol dire che c'è qualcosa che non va O cavi al contrario, controfasi eccetera eccetera In questo caso suona tutto bene Richiudo il tono quindi direi che funziona. Eh, rumori non ne fa anche col tono tutto acceso. Quindi anche se eh, diciamo, metto il gain veramente al massimo, non c'è ronzino, non c'è suoni strani. Quindi direi che il lavoro eh, è andato bene ora provo un pochino al basso, mi ci diverto un po' e poi ci vediamo alle prossime, alle, ai prossimi tutorial